Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba Oggi sono, eh? Oggi ho un outfit particolare Oggi sono in tenuta da Elfo, aiutante di Babbo Natale perché oggi finalmente è giorno Quante ne abbiamo oggi? 15 15 dicembre, ma voi il video lo vedrete il 16 Finalmente Giuseppe Barbuto Ma non ha la barba, ha deciso di fare l'albero Di Natale, ovviamente io sono un aiutante Di Babbo Natale, ma oggi avremo un'altra aiutante E sono io Ecco il nuovo aiutante <ride> Se non sei iscritto al canale, iscriviti, commenta con Hashtag nuovo iscritto, se sei nuovo Se ti unisci a questa banda di... ok? Oggi Bea, il mio ragazzo Mi aiuterà a fare l'albero di Natale Allora, quello che ci serve è? Un albero Una forza Un albero Quello che ci serve è un albero Oddio Notiamo Ma te sei capace a montare un ruota di Natale? Sì! <ride> di chi è questa felpa? È mia. No, è mia. È mia. L'hai regalata tu? Non è vero. Sì, invece. Tieni fuori e adesso non siamo facendo. Oddio. L'abbiamo rotto sembra una mazza da bello no adesso devi tirare fuori ogni cosa questo qua è grande così wow. e poi di ognuno tiri fuori i, i pezzi questa è la base invece però è strano che ne ha solo tre la base non dovrebbe averne quattro non è che ci hanno fregato comunque l'albero l'abbiamo scelto bianco l'albero di tutte e due anche se lo terrò io e eh? qua Guarda detto qualcosa oh, guarda Qua qui. sotto rimane così Sì perché poi devi aggiungere questo qua Sono esperta di alberi di Natale Giuseppe. Sì Laura aveva anche tu con babbo Natale A allora, me mi hanno assunto da quest'anno quindi sono nuovo Ah ecco ecco Oddio L'hai rotta? Io sono esperta di alberi eh, di Natale Eh ma sono la base oh, Ma, ma oh sette! Allora eh. Ma così? No Così sembra più un cespuglio vale. di alberi di Natale <ride> E questa è scusa dove si infila. Allora, guarda, faccio tanto così, capito. No. E cadazzo! Sì, è un po' del cavolo eh questo albero. No, lì il negozio sembrava bello. <ride> il negozio? Sì. Bisogna impilarlo, quindi bisogna costruire la base. Sì, costruiamo. Però falla tu perché io non so. Eh, io fatto. sono esperta di alberni Ma eh, senti guarda che sto facendo io, eh. È sbattissimo da aprire tutto qua. Altro che. Però mi sembra che sono... Tutti. Scusa, non c'è un libretto delle istruzioni. Ma di pare? Il libretto delle istruzioni è l'albero di Natale. Nella foto... E' vedi che ce ne dovrebbero essere quattro, secondo me, di quelli, ma eh, ne solo tre. Uno è finito sotto la sedia. Sì. Allora, la base è quella... Ah, vedi? Uh... Sì, vabbè, piacere. E per cui... qua. Avevo comunque no. Sì, di fare il figo perché so che tu non devi aprire neanche i rami, per favore? Eh, ma per questo siamo in due. E due, e tre. Okay, adesso... Abbiamo creato la base del nostro albero. Adesso. Sì, ma sta perdendo tutti i peli, eh, non rimarrà adesso... niente. Adesso piano piano andiamo ad aprire tutti i rami. Guarda. Esatto. Tac! Ah, ecco beh, all'opera. Secondo ah, te sto facendo bene. Sì, si che sei esperto di alberi di Natale. Ma quindi hai lavorato davvero con lui? Eh sì. Con il signor Babuata? Ah, sì. Ma ha la barba davvero? Sì. Come il barbuto eh. Allora. Io ho il mio nuovo orecchino, che sarà moda di questo Natale 2030. Che trend set? Cioè, 2019. <ride> <ride> Io, Sei no, già avanti nel sono futuro? Sono sono avanti. Cioè gli orecchini così ne hai mai visti? Eh no Giuseppe. Anch'io. Tu sei, un ecco, sei un 37, hashtag 37 Guarda qui, guarda qui come sono bravo È la prima volta che faccio, da quando abito da sola a Milano, è la prima volta che faccio l'albero di Natale Ah sì? Cioè ti servivo io per convincerti a fare un albero di Natale? Certo <ride> Grazie Oh, sta venendo bene o no? Ma no, devi aprire di più secondo me Che riprese Beatrice, che riprese Il Video Altri making più. by Beatrice Cosi, <ride> proprio lei Altro che influencer qui Sta prendendo forma il nostro albero, sta prendendo forma E che forma è? Direi che Bea può cantarci una canzone visto che è una bellissima cantante I Don't wanna for Christmas Don't wanna for Christmas Christmas tree questo è Christmas tree ma Che età è so 10 my own. All I want is for my own Ah, oh, questa non era in italiano Neanche in inglese no? <laughs> Il Natale è qui con noi No, ma io invento le parole È un remix È un remix I give you my heart I give you no way I give you no way It's Natale barbuto e Beatrice Cossu Perché tu sono il cognome? Perché io sono Barbuto ma non ho la barba E io? Tu sei Beatrice Cossu ah, Basta okay. Non è che hai lo slang come Ma meglio Ma meglio cosa? Cioè Lo sai che tutti ogni volta commentano Sono barbuto ma non ho la barba Sì sì A me non commentano sono Beatrice Cossu per è strana Eh ma perché io è una slang e Poi io sono un trend sei tra loro Guarda come sta prendendo forma quest'albero Ah oh, ma non mi si vede la faccia Yeah Ok Yeah Ok ora tocca abbellirlo Questo albero di Natale lo faremo totalmente viola Le luci Le luci E le palline allora, Quindi prima si mettono le luci Sì prima le luci Tutto viola anche le luci mm -hmm. Io sono esperta di alberi di Natale Cheat Posso credere? Per la millesima volta, io sono esperta di alberi di Natale. Cheat. Come si fa adesso? Scusami. Ah, adesso sistemono un attimo. Cheat. Ma come hai fatto? Non lo so. È divertente. Non, non, non ci bravo. posso credere. Non ci posso credere. Allora, secondo eh. me. Mm -hmm. <ride> Così. Ok. Oh. oh. Ragazzi volevo dirvi una cosa importantissima Andate su Instagram perché tra poco verrà fatto un annuncio importantissimo per Natale Farò un regalo a voi Quindi andate a seguirmi Giuseppe trattino basso trattino basso Vai punto. Mi raccomando eh Secondo te secondo vedere le luci amore Eh non lo so se tu l'esperto di Albertina Natale Io l'ho sempre fatto con mia mamma Questa sarà la frase più commentata di questo video no? Non deludetemi Non deludetemi Manca un po' di luci Stai prendendo forma Sta prendendo forma Oh ma che bello De Ok adesso tocca le palline Eccola Io sono esperta di alberi di Natale Cheat Lo sta rompendo tutto È brillantiata Perfetto Ho scelto io queste Ah vedi che non sono l'unica? Sua... Guarda, ci ho messo a posto. E pure io, eh. No, io sono... Vediamo un po'. Sto venendo proprio bene quest'alber. Eh, sono un po' emozionata. Non sono emozionato. abituato a essere davanti alle telecamere. <ride> stai scemo. Ma di oh, no, sono proprio bravo per i miei pari. non mi ha Hai trovato un cioè. Ci certo. qui. Ok, del lato ce l'abbiamo. Del lato ce l'abbiamo. Andiamo. L'albero direi che è completo, l'abbiamo finito, manca solo il tocco di classe. Il simbolo, il segno, ciò che caratterizza ogni video, ogni intro. <ride> Sono proprio loro. Cavolo, guarda che roba. <ride> Sto ridendo. Checca e melissa. Due fan. Ho scritto petacolo. Aspetta che non era Checca e melissa. Just a smile. Quindi questo. Qui. Anche questo me l'ha regalato una ragazza che mi segue quindi Ecco qui il tocco di classe aggiunto Direi che ci siamo, lo possiamo spostare in cameretta e accenderlo è tutto buio, stiamo per accenderlo 3, 2, 1 Eccolo Mamma mia, è bellissimo! È davvero bellissimo! Wow! L'ho messo proprio di fianco alla finestra così si vede anche da fuori. Accendi la luce amore. Benissimo, questo era eh, il. Fuori fuori. Benissimo, questo è il nostro albero di Natale. Prodotto dolcemente e nataliziamente da Bea e Giuseppe. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'albero di Natale vi piaccia, fatemi sapere, ho messo anche delle vostre cose. E l'ho voluto fare viola. Perché? Lo scoprirete tra poco. Andate a seguirmi su Instagram. E niente, finalmente ce l'abbiamo anche noi l'albero di Natale. Bene, ci vediamo domani con un altro video. Ciao! Sono esperto di alberi di Natale